E eh, quello che dico è semplicemente che eh, un atto di commissione, se vuole essere tale e non vuole rappresentare uno o due persone o un gruppetto di persone anche interna alla maggioranza, è giusto che venga presentato eh, a firma delle persone che ritengono che eh, quell'atto sia appunto eh, condiviso portare dieci volte in discussione un atto che è di commissione, che era nato con i migliori intenti, in cui abbiamo lavorato praticamente tutti, abbiamo ascoltato tutti i soggetti e che andava semplicemente ad allargare, ma poi lo sappiamo quanto contano gli atti di indirizzo, no? infatti io da questo momento in poi in commissione non mi prenderò più l'iniziativa di fare atti di indirizzo e di portare le stanze dei cittadini in commissione, perché abbiamo capito che tanto la maggior parte di volte, anche se votate a maggioranza all'unanimità, rimangono lì, rimangono carta straccia e ci troviamo di fronte, quindi come in questo caso, a piccole battaglie e conflitti di cui assolutamente non volevamo essere partecipi, di bracci di ferro anche all'interno della stessa maggioranza su questioni di una delicatezza e sensibilità che non dovevano assolutamente vedere questo teatrino. Quindi l'atto che, che avevamo proposto con l'emendamento fondamentalmente riporta esattamente l'atto come era all'origine, non è che lo involve, l'involuzione c'è stata con gli emendamenti proposti poi successivamente dal consigliere che l'ha proposti, della maggioranza. Lo riportiamo esattamente come le associazioni auspicavano, perché in Commissione il tema era la tutela e l'allargamento dei diritti a tutela, dei, non dei portatori di interessi, ma dei titolari dei diritti. Se poi qualcuno vuole, tra l'altro chiedo nel frattempo la verifica del numero legale se è possibile, se poi qualcuno vuole perché evidentemente ha interessi per far sì che si inizi un percorso con i gestori degli appalti, si fa un atto se lo mette a sua firma, lo porta in consiglio e si decide se portarlo in commissione, se discuterlo in consiglio, ma io non ci sto più a fare dieci commissioni in cui il punto è la tutela delle persone con disabilità dal punto di vista di eh, allargare i loro diritti come è già scritto in determinate convenzioni, nelle leggi e che concretamente non vengono attuate, concretamente non vengono attuate perché servono i finanziamenti, perché servono determinate politiche, perché serve che il Comune e la Regione facciano controlli valutazione sugli appalti che hanno in essere. È emerso nella Commissione che non ci sono state mai verifiche e valutazioni sugli appalti in essere, sia quelle dell'ASL, sia quelle in che il Comune ha contribuito anche per 800 mila euro all'appalto eh, al, al, all del socio sanitario. Abbiamo chiesto quindi quali fosse fossero eh, le, ehm, le valutazioni dell'utenza, non ce l'abbiamo. Quali fossero state le verifiche del Comune? Non ci sono. Cioè, si parla di appalti milionari, di servizi essenziali che sono fondamentali per comprendere se l'utenza di un certo tipo, come quella della disabilità, è, gradisce un servizio o meno. Come può essere migliorato? Non servono soltanto i tavoli, serve la valutazione qualitativa e quantitativa dopo anni che abbiamo in gestione il servizio anni, decenni, con gli stessi gestori non abbiamo una carta vi prego di fare silenzio così abbasso la voce anch'io se no mi rendo conto che parlo più forte per sovrastare gli altri, scusate vorrei quindi che il Comune si e, e, immediatamente faccia una verifica degli appalti in essere come abbiamo fatto per le mense, grazie appunto ai consiglieri e come abbiamo fatto e poi dopo preso in carico da chi di dovere e come vogliamo che venga fatta negli appalti del socio sanitario, sociale e sanitario che addirittura queste richieste debbano essere invece contrattate e, e mediate attraverso anche la presenza fisica di gestori che vengono qui e che chiamano uno per uno i consiglieri, sono gestori quelli sono quelli attraverso cui voi, su cui voi dovreste fare verifiche e ci sono emendamenti che chiedevano anche che partecipassero addirittura ai tavoli in cui si decide come, eh, come, come dividere fondi, ma meno male che è stato ritirato quell'emendamento, ma non è che dicevamo che fosse noi una cosa assurda, è l'ANAC che lo dice, è la legge che lo dice, che i gestori dei servizi non possono partecipare a ai tavoli in cui si decidono i criteri dei capitolati di gare e dei bandi, ma stiamo scherzando? ma poi basta che alzate il telefono e ci parlate vedete, stava qui, stava lì dentro, stava in sala con voi, ma stiamo scherzando? e ci, ci dobbiamo fare anche i tavoli e ci dobbiamo anche fare gli emendamenti ma io ritengo questa cosa vergognosa e pretendo che vengano fatte immediatamente le verifiche, per quanto compete anche al Comune che ha contribuito con 800.000 euro le verifiche sugli apparti del socio sanitario, perché ci risulta ci risulta da documenti che abbiamo fatto gli accessi agli atti che sono scaduti e sono stati prorogati anch'essi e ci risulta che non ci sia una sola verifica da parte del Comune e da parte della Regione e dell'ASL se su questi servizi le persone con disabilità sono state di gradimento o meno e soprattutto se hanno rispettato i criteri del capitolato della gara che sono quelli attraverso cui hanno vinto. Avevano detto che avrebbero dovuto fare sul capitolato un'informatizzazione dei sistemi. E non è stata fatta, abbiamo i documenti che l'attestano. Quindi chiedo, oltre al fatto che vo non voteremo l'emendamento nel metodo e nel merito, perché non è possibile fare dieci sedute di commissione per un atto congiunto di commissioni che diventa fondamentalmente un atto di qualche consigliere, io non ci sto a chiamarlo atto di commissione, ci si mette la firma de de dell'atto di cui è richiedo che venga immediatamente presa in considerazione dagli assessori, dirigenti e dal sindaco competente in materia per la parte che riguarda il comune che ha contribuito all'appalto del socio sanitario sulla verifica del capitolato di gara anche in convenzione, in aiuto, in collaborazione con l'ASL e con la regione, sul se eh, ad oggi sono stati rispettati i criteri di quell'appalto, da quanto è in proroga, se la proroga è lecita o illecita, e' tutta una serie di questioni che dovreste conoscere benissimo come amministratori e che invece ancora una volta sugli appalti siamo noi, consiglieri, che dobbiamo fare accesso agli atti e verificare che non ci sono corrispondenze spesso tra quanto dice il capitolato di gara, il bando e l'appalto e quanto il servizio appunto che viene portato avanti effettivamente offre. Grazie.